La pasta può aiutarci a prevenire il sovrappeso e eventualmente il diabete nei nostri ragazzi? Vediamo che da dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un ragazzo sia maschio che femmina tra i 9 e i 10 anni consuma giornalmente sulle 2000 kcal. In diverse famiglie succede che i ragazzi tendano ad incrementare il loro peso corporeo quindi il primo provvedimento che i genitori tendono ad adottare è quello di limitare la pasta perché la maggior parte delle diete alla moda tendono a criminalizzare la pasta o il riso i carboidrati in generale e quindi adottano questo modello alimentare che è primo a pranzo e secondo a cena ovviamente primo con contorno di verdura e frutta e secondo a cena con contorno di verdure e frutta. Questo modello alimentare va bene in un adulto oppure in una persona della terza età che voglia contenere il proprio peso corporeo. Mangiando in questo modo si introducono circa 1500 calorie al giorno, ma come possiamo vedere da questo grafico un ragazzo e una ragazza in età compresa tra i 17 e i 18 anni consumano rispettivamente 3000. 1.400 e 2.500 kcal al giorno, ora se noi con questo modello alimentare diamo soltanto 1.500 calorie al giorno, in un individuo che ha tra i 15 e i 18 anni veniamo ad avere un deficit calorico che va dalle 500 alle 1.400 kcal al giorno. E se non diamo da mangiare abbastanza ai nostri ragazzi durante i pasti cosa fanno? Mangiano fuori pasto e introducono quindi questo tipo di alimenti, bevande zuccherate, patatine, biscotti, snack e quindi incrementeranno ulteriormente gli zuccheri semplici e i grassi che sono i principali responsabili del sovrappeso e obesità e aggraveranno ancora di più il loro problema. Paradossalmente per ridurre questo tipo di alimenti dobbiamo fare l'esatto contrario, cioè dobbiamo cercare di dare un'adeguata quantità di alimenti sani ai nostri ragazzi durante i pasti. E cos'è che ci aiuta? La pasta. Un ragazzo di 18 anni che consuma 3400 kcal al giorno può e deve introdurre primo secondo contorno e frutta sia a pranzo che a cena e per quanto riguarda il primo non deve limitarsi a 70 grammi di pasta ma può introdurne anche 150 addirittura 200 grammi per pasto riprendiamo questo documento prodotto dall'as di milano per dare delle indicazioni su come seguire i, i pazienti con diabete mellito di tipo 2 in questo documento si dice che il fattore di gran lunga più importante per prevenire il diabete è l'eccesso di peso corporeo e le diete migliori per prevenire o migliorare il diabete sono le diete quasi vegane o mediterranee. In pratica diete ricche di frutta, verdura, un cereale di base che potrebbe essere il frumento, il riso con la pasta, quindi legumi, noci noccioline. Questa pubblicazione dell'American Dietetic Association riporta i, i risultati di una rilevazione statistica che viene periodicamente fatta nella società americana. I dati si riferiscono a un periodo che va tra il 1994 e il 2004. Hanno chiesto agli intervistati di riportare tutto quello che mangiavano in una determinata giornata e hanno riscontrato che coloro che non introducevano né pollo, né carne, né pesce in quel determinato giorno di rilevazione, introducevano in media sulle 360 kcal in meno rispetto a coloro che mangiavano questi tre alimenti. La conclusione è che una dieta di tipo vegetariano può aiutare sia a perdere peso sia a mantenere un buon peso corporeo nel lungo termine. Questo studio riguarda gli avventisti del settimo giorno del Nord America, c'è cioè un gruppo religioso i cui componenti generalmente non assumono alcolici, non fumano e sono tendenzialmente vegetariani. È stato somministrato un questionario ad oltre 60.000 persone che hanno trascritto la loro storia medica, peso, altezza e una raccolta dettagliata di ciò che mangiavano. Le persone quindi sono state suddivise in cinque gruppi che vediamo da sinistra a destra, formati rispettivamente da onnivori, barra rossa, che mangiavano la carne regolarmente. Semi vegetariani che assumevano carne meno di una volta alla settimana, i pesco vegetariani che assumevano pesce, i lacto-ovo che mangiavano latte, latticini e formaggi e i vegan che non assumevano alcun prodotto di origine animale. Vedete che il peso corporeo espresso come eh, indice di massa corporea era maggiore nei mangiatori di carne e minori nei vegetariani stretti. Parallelamente vediamo anche qual è la prevalenza la percentuale di persone affette da diabete mellito di tipo 2 che è maggiore nei mangiatori di carne e via via minore negli altri gruppi, specialmente nei lacto-ovo vegetariani e nei vegan. Conclusione, in base a questo studio la carne sembra essere un fattore di rischio per il diabete mellito di tipo 2 mentre una dieta vegetariana sembra essere protettiva.